Oggi parte una nuova avventura. Io e il mio team abbiamo realizzato Ideandu. Ma cos'è esattamente Ideandu? Ideandu è un canale che si occupa di creatività e personalizzazione a 360 gradi. Faremo interviste, tutorial, approfondimenti su tutto il mondo della personalizzazione. Ci occuperemo di creatività, di immaginazione e di personalizzazione. Cosa c'è dietro un'idea? Cosa spinge una persona a creare qualcosa di nuovo? Non a caso, la prima parte del nostro nome è proprio idea. E come si realizza un'idea? La seconda parte del nostro nome è do, un suono che ricorda il verbo inglese fare. Come si fa? Quali sono gli strumenti e le tecnologie necessarie per creare qualcosa di nuovo? Noi siamo qui per questo. Quante cose possono essere personalizzate? Pensate ad esempio agli oggetti, una maglia, una cover o a noi stessi con la chirurgia estetica. O al cibo come le torto o semplicemente la rivisitazione di una ricetta. Prendete qualcosa di uso comune e rendetela unica. Se ti interessa il mondo della personalizzazione, cerca Ideandu su tutte le piattaforme social. Quindi accendiamo le idee e partiamo!